Il centro storico di Cortona all'insegna dei fiori, del rame e degli esemplari di Porsche. È davvero una gioia vedere Cortona in fiore eh, con espositori di fiori e di rame con tantissima gente e siamo davvero soddisfatti Dopo il rinvio della scorsa settimana vivaissi ed artigiani hanno infatti trasformato in giardini piazza Garibaldi, piazza della Repubblica e piazza Signorelli al parterre invece 60 Porsche si tratta della quarta edizione della manifestazione promossa dall'amministrazione comunale ed organizzata da Confesercenti in collaborazione col consiglio dei terzieri Stiamo lavorando per una promozione continua su Cortona tant'è che Possiamo vedere eh, un aumento esponenziale anche di turismo a partire dai numeri del nostro Museo Maiche, ma non solo. Quindi la nostra promozione che perdura ormai da, da tempo, ha portato i risultati e sta portando i risultati. Cortona è davvero eh, ammirata in tutto il mondo e gli eventi che stiamo organizzando, aspettando appunto anche la mostra Signorelli che verrà inaugurata nel 23 giugno 2023, sarà eh, come dire, un altro evento ancora per eh, far alzare l'asticella.